Eh, sono Elisa Bartolucci, ho 37 anni, sono nata e vivo a Narni. Sono un'insegnante precaria e da anni insegno nella scuola in diversi ordini e in diversi istituti della provincia di Terni. Eh, sono iscritta al Movimento 5 Stelle da diversi anni, sono la cofondatrice del meetup Stelle di Narni appunto nel mio paese eh, sono un'ambientalista convinta, sono stata vicino alle battaglie contro l'incenerimento dei rifiuti, per la strategia rifiuti zero, sono, eh, per la decrescita e per l'autoproduzione. Eh, mi candido per la regione Umbria perché eh, credo che ci sia bisogno di terni in regione, perché eh, siamo il sud della regione e siamo sempre stati un po' le, la periferia del regno. Eh, credo in una regione forte che possa fare le leggi regionali che sono uno strumento fondamentale di federalismo e di gestione delle autonomie locali.